Grazie a un'infinità di documenti eh, trovati in archivio, in archivi nazionali e provinciali, ho potuto ricostruire appunto, la storia eh, certo di Monicelli e anche di suo cognato, cioè la storia di Mondadori Arnoldo. Tutti i fatti più importanti di cronaca, eh, fatti sociali, eh, di cultura, fatti di cultura, eh, politici e militari eh, che segnano l'Italia eh, sono appunto raccontati eh, da Monicelli. Il prossimo anno appunto uscirà il volume 2 dove si, parlerà, certo, dove si chiude dove si parla di Tommaso Monicelli che chiude il suo ciclo con la fine della guerra, con eh, le imprese di fiume compiute con, con, con D'Annunzio e, e, e soprattutto con eh, con la lotta, la critica da parte di Monicelli, all'apice della carriera, la critica al, al fascismo. Lui si, è un nazionalista che si trova, che si trova ehm, dentro nel fascismo, perché il nazionalismo confluisce nel fascismo, ma, e, e lui ci crede, ma rimane subito deluso, è vero, viene eh, mortificato nel suo ideale, nel suo slancio ideale e soprattutto dal fatto, che, eh, dal fatto che lui non condivide, si ribella alla, alla violenza dei ras e soprattutto alla, alla, alla, alla morte di, di Matteotti, del deputato Matteotti, colpito dai fascisti e, e, e, non accetta, e non accetta le leggi che violano eh, le regole della Costituzione e quindi, e quindi condanna. Il fascismo, e il fascismo ovvero, reagisce eh, isolandolo e impedendo a lui, fino alla, alla seconda guerra mondiale, impedendo a Monicelli di scrivere, non scriverà più nulla.